Miriam Leone sceglie i fiori, il suo outfit romantico è da principessa Solare è affascinante, come una diva daltri tempi, Miriam Leone sta vivendo un momento professionale di grandissimo successo e sono in molti ad averlo notato. Lattrice sarà protagonista di una nuova esperienza televisiva e l'ha annunciato con grande entusiasmo sui suoi profili social, in particolare Instagram, nella foto postata Miriam appare più bella e luminosa che mai, con indosso un outfit che ricorda la delicatezza dei fiori. I fiori come strumento di bellezza, il look di Miriam è un incanto. Un sorriso aperto. Gli occhi più vivi che mai, un abito bianco con cintura rossa e ricami floreali, Miriam Leone ha sfoggiato ancora una volta un outfit indimenticabile e la foto in poche ore ha raggiunto oltre 30.000 like e migliaia di commenti di approvazione da parte dei fan in evidente visibilio. Dopo la Milano Fashion Week, le aspettative per i look di Miriam sono aumentate in misura esponenziale. L'attrice di origini siciliana infatti non è più soltanto uno dei volti noti della televisione italiana, ma anche un'icona di stile da seguire con grande attenzione. Il celebre brando Fiorentino Gucci si è accorto presto delle sue potenzialità e l'ha scelta come testimonial della sua nuova campagna, non si può dire che Miriam non abbia raccolto un successo strepitoso. Oltre ad avere un fisico mozzafiato. La splendida ex Miss Italia ha anche un viso dai tratti indimenticabile e il suo colore di capelli è diventato la nuova tendenza dellautunno, impossibile resistere al suo fascino. La Leone inoltre sfoggia i suoi capi con uneleganza mista ad un tocco di ironia, conquistando il pubblico non solo con la sua esteriorità, ma anche con la sua personalità da vera star. Innamorata del suo lavoro e sempre pronta a cogliere nuove sfide, l'attrice ha preso molto seriamente il suo ruolo di influencer, rispondendo alle tante richieste di consigli che le arrivano da parte dei followers, nonostante laumento della popolarità infatti Miriam è rimasta fedele a se stessa, senza mai assumere atteggiamenti altezzosi o arroganti. Miriam Leone è il fascino della semplicità. Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Miriam Leone riesce sempre a ritagliare un po' di tempo per i suoi fan, con cui condivide foto che ritraggono la sua quotidianità privata e professionale. Lattrice di origini siciliane ama raccontare la sua vita fatta di piccoli dettagli, dell'amore per la natura e per il sole, senza mai però essere eccessiva, in pochissimi infatti conoscono la sua vita sentimentale che custodisce con grandissimo riservo. I fan hanno imparato ad apprezzarla non solo per la sua evidente bellezza estetica, ma anche per il fascino della semplicità che emana con i suoi sguardi e le sue movenze da diva daltri tempi. Miriam ha dimostrato a tutti come la bellezza non sia lunica arma a disposizione di una donna, anzi, e i suoi fan l'apprezzano ancora di più proprio per questa ragione. Genuina e solare, l'attrice e influencer ha fatto dell'eleganza la sua carta vincente e sono molti i brand che hanno accolto positivamente la sua sfida, ne è prova la recente collaborazione con Gucci che ha lasciato tutti di stucco.